Giuseppe e Chiara. I fidanzati di C'è posta per te hanno aperto un negozio dopo la puntata con Michel Unzichere e Tommaso Trussardi. Che è posta per te? Michel Unzichere e Tommaso Trussardi. Cosa è successo ai fidanzati Giuseppe e Chiara dopo la puntata? Dopo la partecipazione a Che è posta per te è cambiata la vita di Giuseppe e Chiara. I fidanzati siciliani che non potevano sposarsi a causa delle scarse risorse economiche. Il ragazzo infatti non guadagnava più di 400 euro al mese, nonostante le 12 ore di lavoro, e non poteva contare sullaiuto della famiglia. Giuseppe è stato abbandonato da bambino ed è stato cresciuto dalla nonna, deceduta qualche anno fa. Oggi la vita del giovane è decisamente cambiata. Insieme a Chiara come fa sapere Fantagia ha aperto un'attività di rivendita di caffè. L'inaugurazione è avvenuta un mese fa a Palermo, la città dei due. L'augurio di Michel Unzichere e Tommaso Trussardi. Presenti in puntata come ospiti, ha dunque portato fortuna a Giuseppe. La showgirl svizzera ha donato a Giuseppe la stessa borsa ricevuta durante il primo appuntamento col marito. A me ha portato fortuna ha spiegato la Unziker, augurando la stessa sorte al siciliano. Michel Unziker e i trussardi commossi per la storia di Giuseppe e Chiara. Ci avete ucciso stasera, un attacco cardiaco. Non credo nelle casualità e mentre ascoltavo la storia ci siamo resi conto di esserci conosciuti e fidanzati nel 2011. A Palermo abbiamo concepito sole dopo aver chiesto una grazia. Il vostro è un grande amore. La vita non è sempre stata facile ma stasera Giuseppe vuole fare un regalo a te che sei il suo angelo Sarai protagonista di una promessa d'amore indimenticabile ha dichiarato Michelle Unseeker dopo aver ascoltato visibilmente commossa la storia di Giuseppe e Chiara che è posta per te